In questa nostra diciamo, escursione, ormai perché di quello si tratta, abbiamo trovato soltanto tre strutture aperte, qui girando dal Vomero fino al centro storico, poi continueremo questo nostro giro fino a Piazza Garibaldi solo tre strutture aperte uno disperato non ha voluto neanche rilasciare nessun genere di dichiarazioni altri due li vedrete nel servizio che vi proporremo perfetto siamo a piazza del gesù siamo in compagnia di maurizio proprietario del bellissimo bar devo dire il caffè moscati maurizio il primo giorno fase 2 come la stai vivendo eh, per adesso ci hanno chiamato 3 4 persone per la vendita online, telefonicamente e purtroppo stiamo vedendo di riavviare così ci abbiamo incassato tre euro giusto perfetto, Maurizio ascolta io vedo che ci sta anche un tuo dipendente all'interno quanti ne siete oggi a lavorare? due persone, io e un dipendente perfetto, quindi vuol dire che oggi starai prendendo un po' di soldi dalla tua tasca e li starai rimettendoci giusto per fare la presenza del nostro locale per, far, per fare in modo di. Per, la, per questa ripartenza e speriamo bene Ascolta, ultima domanda poi ti lascio al tuo non far niente perché è vuoto il locale voglio dire, ne valsa la pena, ne vale la pena secondo te la gestione è stata corretta? Per adesso no per adesso non vale la pena sperando che vedo questo giorno come va domani, se no richiudiamo un'altra volta come avevamo fatto prima come dicevamo eh, abbiamo sentito già altri operatori del settore del bar, dei bar e delle pasticcerie, oggi siamo ospiti del dottor Antonio Ferrieri con il quale eh, stavamo discutendo prima a telecamere spente eh, di quello che sono i danni ricevuti sia dall'azienda sia eh, dal personale che lavorava e che dovrebbe probabilmente rientrare a lavorare dopo questo lungo periodo. Eh, periodo di sosta. Eh, Dottor Ferrieri quanti dipendenti ha lei? Allora noi abbiamo 80 dipendenti, 80 famiglie che collaborano con noi e che noi fino a poco tempo fa riuscivamo a soddisfare le loro esigenze. Oggi non sappiamo se noi riusciremo a continuare di un futuro nella nostra azienda attualmente sono in cassa integrazione attualmente sono in, in cassa integrazione stanno sì, percependo quando li avranno certo. lei considera che comunque molti di loro addirittura stanno in difficoltà pur di mettere un piatto a tavola io sono costretto a intervenire purtroppo economicamente per far sì che almeno loro possano avere un po' di ossigeno e non patiscono insomma molto questo periodo, chiaramente, che è talmente doloroso da parte di tutti quanti. Lei ieri ha, appena, ha alzato la sarracinesca, come si dice nel mm. gergo, no? Sì. quanti dipendenti ha chiamato? Allora, noi abbiamo tolto due passicciere più un, uh, un magazziniero, uno che fa le consegne esternamente. Sono tre persone che noi a fine mese chiaramente ci stiamo ancora aggravando, dello stipendio di queste tre persone, nonostante ciò, cioè, tutti i danni che abbiamo avuto precedentemente, che il che è, chiuso, Il lavoro che sta arrivando non corrisponde allora, neanche... Il a... lavoro che sta arrivando è irrisorio per due motivi. Prima perché nelle case non ci stanno soldi. Secondo, fortunatamente ed è stato pure bello questo sentire che in tutte le case chiaramente bene o male si dilettavano a fare i dolci poi guardiamo in faccia la realtà il dolce è un lusso certo. non è chiaramente un'esigenza di vita allora di conseguenza non tutti se lo possono permettere sicuramente il mercato così si va a stringere però Beh, ha detto una cosa molto bene Ferri. il dolce è un lusso però eh, sia la televisione che sicuramente lei sta seguendo che tutti gli organi di informazione stanno bombardando eh, i cittadini, attenti a questo: non uscite, non uscite di casa. Il dolce ha una eh, funzione sociale importante perché assaporare un dolce fatto bene, quelli fatti in casa sono anche io, ogni tanto, vicino Ma un dolce vero, eh, come la pizza vera, per esempio, dà quel senso di libertà psicologica. Quindi lei forse non ci ha manco pensato, esercita una funzione sociale di primaria importanza perché il dolce, il dolce proprio, non solo come dolce fatto, ma la dolcezza porta al benessere mentale io ne ho parlato con una psicologa, perciò mi permetto di che lei conosce anche eh, che è venuta in trasmissione da noi, quindi eh, io dico che lei sta facendo uno straordinario lavoro come no, sei un Ma lei sta dicendo una cosa bellissima, pure perché Uh, il cliente maggiormente perché il nostro lavoro è l'80-90% nei nostri negozi perché c'è quel contatto chiaramente con il cliente con il dolce che lo vede lo ammira lo inizia a colore, a mare, rama. esatto, sì, a sentire i sapori, cioè gli odori più che immagina i sapori, già immagina già di, di mangiarle, esatto. di degustarle e di Vede conseguenza. Lei, lei sì. Lei esercita una funzione sociale di straordinaria importanza. Io ne parlavo, io, io, non so se lei lo sa perché poi ci incrociamo anche sui social, io sono un appassionato di cucina, ogni tanto faccio anche la pizza, però io non vedo l'ora che finalmente possono arrivare le pizze vere eh, non fatte in casa perché hanno, hanno un profumo, un odore, un sapore completamente diverso. Ritorniamo a noi, stavamo parlando di, invece, nota dolente, lei sta mettendo mano nel cassetto per mantenere viva l'azienda, per sostenere anche questi giovani che stanno, che abbiamo visto, che stanno lavorando qua oggi, già da ieri. Eh, io non voglio sapere, non mi interessa, né forse interesserà ai nostri telespettatori, ma in percentuale, che tipo di perdite le ha registrato in questo corso di chiusura? Allora, diciamo, premettiamo che a noi eh, riaprire più che altre per eh, riniziare a mettere in modo un'altra volta chiaramente. Anche una forma Quello, di Esatto, per i sì, ma principalmente noi abbiamo riaperto solo ed esclusivamente, perché noi avevamo un dovere nei nostri nei confronti dei nostri clienti, chiaramente noi siamo un'azienda di servizi ed è giusto che noi come abbiamo dei benefici nei momenti buoni, chiaramente pure nei momenti cattivi noi dobbiamo essere sì. presenti a dare servizio a chi crede in noi, a chi crede nella nostra azienda. E questa è la qualità anche dell'azienda oltre che dei prodotti, un'azienda di qualità cura tutti questi aspetti eh, io credo che lo facciano anche altri, però lei è un nome eh, rinomatissimo nella città di Napoli. Io, non io penso una cosa, consentendo tutti coloro che hanno aperto in questo periodo, sicuramente, probabilmente chi per un motivo e chi per altro, io non so quali sono i motivi che maggiormente ognuno di noi spinge a fare una cosa del genere, ma sicuramente non è un business economico. Tutti aprono maggiormente per dare qualcosa chiaramente a chi crede principalmente a chi è un dovere nostro che nella nostra azienda chiaramente noi diamo il massimo e chiaramente noi dobbiamo dare il massimo ugualmente pure a chi crede, i nostri clienti a tutti coloro che credono nella nostra azienda ultima domanda poi la lascio alle sue attività eh, sulle amministrazioni locali sulle parti sociali, che sono venute meno, e soprattutto sull'azione di governo. Secondo lei è stata sufficiente l'azione di queste tre strutture, governo, governo locale no, e parti sociali. No, sicuramente loro probabilmente non hanno soldi e stanno cercando di, di fare e di dare un contentino ad ognuno di noi, sicuramente è tutto poco, oggi per far sì che le aziende potrebbero rivivere avremmo bisogno dei fondi perduti principalmente e poi lei considera che le casse integrazione ancora tuttora, chiaramente i nostri operai sanno ancora che non, ancora non, debbano, non, hanno, non, non hanno percepito ancora niente, spesso siamo costretti noi ad intervenire economicamente per far sì che questi qua almeno riescano a mettere un piatto a tavolo. Siamo alla Camera di Commercio di Napoli, stiamo per sentire il Presidente della Camera, il Dottor Ciro Fiola, per vedere un attimino insieme a lui come stanno realmente le cose del commercio, ma soprattutto per verificare la funzione di questa fase 2. Seguite il servizio. Eh, noi prima di disturbare lei abbiamo fatto in questi giorni una serie di eh, propri excursus con gli operatori della somministrazione. È una situazione veramente deprecabile, certo da lei non pretendiamo, non chiediamo soluzioni come non le chiedono i suoi, i suoi iscritti in quanto membri anche della Camera, però capire meglio è anche una sua opinione su come è stata gestita questa fase. Allora io l'ho detto, è stata una fase un po' caotica eh, perché eh, ci siamo trovati di fronte a un nemico invisibile, e quindi si sono dati contributi a pioggia a tutti. Adesso il governo deve fermarsi un attimo e deve capire che la ripresa probabilmente sarà più dolorosa della chiusura. Abbiamo dei comparti, non solo la ristorazione che viene inquadrata più largamente nel turismo. Il turismo, ristoratori, albergatori, guide turistiche, bar e quant'altro, ma abbiamo anche altre categorie come quelle degli acconciatori, le estetiste e tanti altri, i venditori ambulanti. Oggi ci dobbiamo fermare un attimo e dobbiamo vedere come dare una mano per una ripresa che sarà dolorosa l'appello che mi sento di fare ai cittadini abbiamo eh, agito in un modo corretto applicando alla lettera quello che ci è stato consigliato eh, dai nostri rappresentanti istituzionali oggi dico dobbiamo essere molto responsabili a tutela della nostra salute e, e di quelli che noi frequentiamo o incrociamo per strada quindi atteniamoci fermamente a quando ci diranno con le istruzioni sanitarie che ci daranno, altrimenti potremo trovarci di fronte a una catastrofe che difficilmente sarà recuperabile. Ultima domanda e la lascio libero perché so che è impegnatissima, anzi ringrazio ancora per la disponibilità. La domanda più frequente che ci è stata fatta è questa, è valsa la pena farci aprire con giustamente la, la, la, la distanza e tutte le altre, tutti gli altri accorgimenti, però questo comporta una spesa, un costo superiore a quello che comporta la, sta, stare chiusi. Io perciò dicevo si debbono dare dei segnali forti a queste categorie che con l'apertura perderanno parte della loro azione, faccio un esempio, un ristorante che aveva 100 posti a sedere, oggi ne potrà usufruire 40, quindi è con eh, quasi lo stesso personale. Allora noi dobbiamo fare in modo che gli dobbiamo dare un aiuto su quello che saranno gli importi, carichi a queste imprese sia sui dipendenti che sulle spese reali della loro azienda, almeno per 5-6 mesi per tentare di arrivare a fine anno che eh, si spera possano, eh, possiamo trovarci di fronte a un vaccino o almeno a una cura per sconviggere questo brutto male.